tenemos la posibilidad de tratar pacientes con disfunción eréctil y solucionar al 100% el problema del paciente empezando a valorar los síntomas con examen diagnóstico vascular y hormonal y entreprender tratamientos uh, clínicos y de cirugía con el profesor Gabriele Antonini y la técnica mini invasiva el único en europa che può garantire al 100% la soluzione dell'impotenza e della disfunzione erettile. È il nostro team internazionale qui nell'ospedale La Luz del gruppo Chiron Salud, che vede la figura di un professor Gabriele Antonini, urologo di fama internazionale e mondiale, junto con un cirujano plastico che sono io, il dottor Oliverio, per soluzionare definitivamente il problema dell'impotenza e della disfunzione rettile. Pensiamo a chi un progetto di eh, trattamento per la disfunzione rettile nel paziente che tiene una disfunzione rettile eh, su base vascolare e dopo de una cirurgia pelvica per un tumore della prostata. Siamo l'unico centro qui in Spagna che utilizza la tecnica mini-invasiva per la collocazione della protesi tricomponente idraulica nella disfunzione rettil. La tecnica mini-invasiva serve per diminuire il rischio di infezione, di ematoma e di ricciazzo, così possiamo garantire una sicurezza molto molto alta a nostro paziente e definitivamente sollevare il problema dell'impotenza. L'unico centro qui in Spagna e in Madrid che que utilizza questa tecnica è qui nell'ospedale a luz del gruppo Chiron Salù con il professor Gabriele Antonini. La tecnica che a utilizzare è una tecnica minimamente invasiva con un cortito nella barriga di 2 cm e in un tempo eh, Limitado, vamos a poner los, los tres componentes de la prótesis en 15 minutos con uh, un riesgo de infección bajo, muy bajo. Hola, buenos días. Eh, soy la doctora Ana María Utrán Gómez, soy urooncóloga. El día de hoy eh, participé en una cirugía con el doctor Gabriel Antonini sobre una nueva técnica para la implementación de prótesis peniana eh, con una incisión eh, sopra pública. Eh, aparentemente es una técnica muy sencilla, reproducible y que es importante el desarrollo de otros centros en América Latina y en diferentes partes que puedan emplear esta técnica. Muchas gracias.